Stelle. vero è che sono pigro, nel corpo, non nell'anima, questione di interruttori, l'universo è una stanza senza porte, l'uscita è all'interno. Predisposizioni, no grattacieli, palazzi o castelli, la poesia è una capanna, viene su dal niente, ha già tutto quello che le serve, tranne l'uragano che la farà volare. Mi prendo. Ho progetti con il futuro. Lo aspetto per un appuntamento. Deve darmi il suo consenso. Dopo l'ennesimo bidone, mi sono messo in proprio. Non c'è prima, non c'è dopo. A un passo dalla felicità, tappa gente se ne accorgerebbe. A un minuto dalla gloria, sono solo con chi festeggiare. Nel pianeta dell'estasi, tutto si muove con me. Proini, amo il prossimo come me stesso. Ho detto il prossimo, tu puoi andare. Abbraccio libero. Le libertà, per conoscersi, devono toccarsi, seguire i lineamenti dei desideri, toccare l'odore della fantasia che t'aspira dalla pelle dei pensieri più sommersi. La mia libertà finisce dove la tua ha inizio. Mostrami le tracce, tacerò come il buio perché la tua luce possa definirne i confini. Parole come dita, per sciogliere la tua libertà. Sollievo, il guaio dei visionari, una profezia li separa dal mondo. Il mio guaio, basta un clic e sono nel mondo, ma continuo a vedere cose sconosciute a qualsiasi motore di ricerca. Sorgenti, per allargare le sbarre, le sbarre del futuro devo scavare più a fondo nel passato. Per mostrare il mio passato, devo concentrarmi su un punto del futuro. Le stelle che ci fanno sognare sono vecchie di milioni di anni. Ci vuole tempo alla luce per mostrarsi. Mi rilasso sull'attenti. Addio e a Cesare. Le scene umane di cui si nutre il mio sguardo le scarco nel fiume rosso delle vene. E come il mare, le restituisco dopo un vissuto percorso. Grazie, ciao ciao.